Oggi è il giorno dell'omicidio di Rasputin, il medico pazzo al servizio degli sani. 29 dicembre 1916, travolto da Faide di Palazzo, viene ucciso Grigori Efimovic Rasputin. Dal fisico imponente, Rasputin resiste al veleno, alle pallottole esplose gli contro, alle bastonate, per arrendersi infine alle acque gelide di un canale. Nato il 22 gennaio 1869 in un villaggio della Siberia, nonostante la sua totale mancanza di istruzione, il mistico Rasputin riesce abilmente a tessere una rete di relazioni che lo conduce sino alla corte degli Zao.